Ok, Angelo, ti sfido a trovarmi, so sono sicuro che non mi troverai mai. Mm, allora, no, è difficilissimo. Allora, hai visto Vitto? No. Hai visto Vitto tu? No. Te hai visto Vitto? No, ok. Tu hai visto Vitto? No. <ride> te hai visto Vitto? <ride> no, ok, te hai visto Vitto? No, cioè, nessuno... Mi senti? No, non ti sento. Cioè, sei uno di questi sicuro, cioè però non ti trovo. Vabbè. Adesso farò una magia, devi Vai. dire. Vai, vuoi dire tu? Vuoi dei? Vuoi dire <ride> dei? Vuoi dire dei? Vuoi dire dei? Vuoi dire dei? Vuoi dire dei? Vuoi dire sento come l'audio almeno poi continuiamo la registrazione senza... ti si sente basso DONCOROOOOOOO ok wii oui, wii oui, bene sto papà. defecando nel vaso benvenuti in un ciao video siamo First today facciamo la mappa veleno una mappa horror minecraft map creata da uomo patata sì. qui ci sono intanto, dei tutorial cioè, qui dentro mm. ci sono i cabine cioè tipo io qua mi posso nascondere se... uh, e ti posso guardare uh. da fuori poi ah queste sono carte che non posso essere aperte finché non è finito un dialogo ok per aprire questi cancelli, devi trovare una chiave, mm. alcune macchine devono essere attivate per andare avanti, per progredire nell'avventura Ok eh, Nell'avventura c'è un, uh, un countdown decisivo, non avrai più di una chance di superarlo Ok Allora, intanto ho trovato un libro che si chiama easter eggs Pur Aspetta, cui, oh no LA <ride> MASCHERINA Beh, <ride> più conti sia <ride> Poison oh. VELENO sì. Sta in sottofondo Sta caricando qua No no no no ah! Sono cagato in mano Ok allora Destra o sinistra Anch'io perché da solo non ci vado Allora Ok Andiamo di qua Perchè ora cammino più veloce? No eh, capito. Allora... Ehm... Cosa c'è? Dei, dei... Allora. Di boot di emeraldo. Boss, wow. va bene. Io mi prendo anche le cobweb. Cos'è? Oh. Eh, allora... Non so se è... Presente no, no. Cosa sono quelle? Cioè... No, Trappo le eh. Sono indeciso. Ciao. tra... Io, io, io, Indietro, sono indeciso eh, cioè... se quelle sono trappole per orsi oppure quelle là che hanno gli, gli evocator No, sono trappole per orsi, credo, però Sai com'è? Io... Io andrei di Io strada, non so te Dai, Non è mai stato lì uno membrato Esatto eh. Uh, una casa! Oddio no. Missing. Missing No, signora Pilla già O oh, era... No, allora eh, entriamo dentro casa Qui c'è un buco Una giubba di foglio okay. e... cioè, Le mid, ossa pre... io mi rifiuto di prenderle io Tanto erano Uh eh voi. Guarda chi c'è dentro il composter È, ferma... È Fernando lui eh <ride> con, con quegli occhi sgran... ah, Con quegli occhi sgranati secondo me ha visto troppo Ciao Fernando! Ma mi sta fissando eh, comunque. Quindi cioè, andiamo da Fernando? Ma lui ha visto troppo. Cioè che ha visto? Ma sta guardando il no, cielo! Eh, ha paura dei tuoni! Allora, Fernando? io ho paura di lui, è diversa la cosa. Ah, eh, questo è il villaggio quindi in questione. È un altro composter. E eh, ma mi sa che la strada è collegata. Andiamo da Fernando. No, no, no, ah, vai tu, eh! Vai. No, andiamo insieme! <laughs> vai da Fernando! Fernando. Muoviti! Andiamo da Fernando! Allora, andiamo da, da Fernando senza guardare! Ciao, Fernando! Ah, ma no, fer Ah, ah, ah Angelo? Eh... Fernando è morto, credo! Perché? Non so se vedi che il suo corpo c'è... Leggermente composto... Decomposto... Sta c'è un buco. Ah! Che ah! è Fernando? Chi è E' Fernando reincarnato in demonio. Ma guarda com'è sgranato. Che sta dicendo? Il signore. Lui è Lucio. Un... Cos'è sto suono? Ha sgranato gli occhi di più. No, ok. Io non guardo. Ma perché? <ride> è lui, mi sa. Io andrei andiamo Posso entrare? No. Ok, possiamo passare. Ma hai impiccato a testa in giù! Ah, hai incatenato i piedi. Ah, io tengo in mano freddi, non si sa mai. Eh. eh c'è gente impalata. Ah, c'è gente impalata. Una ghigliottina. Con dentro una testa di Fernando. Perfetto. C'è. Un barile con C'è una catena per impiccare la gente! No, è quella per le streghe. Basta, mi decompongo qua dentro. <ride> Qui dentro è pieno di Steve distrutti che stanno facendo legname. Ok. Oh uh, no. No, c'è una cabinet. Vuol dire che ci si può nascondere dentro? Eh. No, ok. Qui c'è una tomba. Ah, è una tomba verticale, ok. Una Ma mare. qua che coltivano sangue? Secondo me utilizzano il sangue per... Uh... Qua... Oh no, eh, questo mm. composter è composto. Eh, oh no. <coughs> Fernando. A... Pensando... Fernando è il, il secondo. Sen... Pure qua! Cos'è? Ma è una fossa comune sta roba! Che Manco durante la peste. Prendi sull'acqua. Prendi sull'acqua. Mamma mia, che schifo. Io immagino tutti i virus. Ecco a che servono le mascherine. Tutti questi no. cadaveri insieme faranno una pandemia! Oh, okay. Andiamo in quella casa Che è quella che si vedeva prima No Questa è una cabine ti... Fermando ti prego sì credo. Qua non, non credo ci sia da aver paura Oddio mi sono Guarda di tutte Quel consultorio ha fatto prendere l'impatto Aiuto No Però là c'è ancora Fernando e... eh, Dobbiamo andare di là Dove? Di là c'era un percursico eh, eh, no. eh, ma il percorso Sicuro che va percorso Io ho paura no. Ah vieni qua te. di qua C'è una casa con una porta L'avevo vista prima e non te l'avevo detto No lì c'è un tunnel eh, Aspetta qual era il capitolo 2 Allora il capitolo 2 era no, The house eh, Carne Fornaci Facciamo il... La, la, la, no, io mi tengo a carbonio. No, io caso. vado. Mi sa che dobbiamo Andiamo entrare. Vedi, a... darci il potere. Vai, Andiamo. allora, aspetta, facciamo un rituale. Oh, no, prezi, no aspetta, prezi. non facciamolo che se no qua invochiamo un altro demonio come se non ci fossero già tanti. Poi ci sei anche tu, quindi sai... Secondo me se... Allora, fermato! Ti no... <ride> stai facendo in... Mm. No, adesso lo vado a frustare Fernando, poi ah, vedi, lo okay. impicco qua e vediamo sì. che succede. Va, corriamo dentro? È cosa? È che cosa? È. Ah ok, mi hai fatto cagare in mano, fai schifo. Sto defecando nel vaso. Okay. Io non ci vado, va. adesso uh, me la paghi, vai, forza. Yeah. Vai? Allora Freddy, dammi ma... la mano.